Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis, oggi abbiamo qui con noi Gaetano, Gaetano ha 51 anni, è stato operato, aveva un problema di deficit erettile su base venosa, aveva un'insufficienza venosa, c'era pure un po' di calo del testosterone, però fondamentalmente aveva un problema di natura vascolare, essendo molto giovane non è un paziente diabetico, non ha particolari patologie, un problema venoso che da tanti anni lo affliggeva eh, il 2 ottobre il prossimo 2 ottobre sarà un anno che è stato eh, operato ha fatto l'impianto di protesi tricomponente idraulica con l'accesso mini invasivo siamo qui oggi con Gaetano che ci dà una testimonianza della sua esperienza a distanza di un anno dalla procedura chirurgica Gaetano come stai? Io sto benissimo dottore, la ringrazio di questa opportunità che mi ha dato. Eh, infatti come ha detto il dottore sono quasi un anno insomma, a breve eh, farò un anno dal, da questo impianto protesico, la mia vita è cambiata in meglio, eh, sia sessuale che diciamo, anche nella vita quotidiana perché ho riacquistato sicurezza in me stesso come uomo, ho tranquillamente una compagna adesso, dopo purtroppo la mia vita matrimoniale che è andata insomma, come è andata, quindi la mia compagna è soddisfatta di me, io sono soddisfatto della mia vita, quindi posso solo che parlare bene eh, sia del dottore che del professionista che è, e sia insomma per avermi condotto parlando con lui e eh, vedendo i problemi che avevo, avermi condotto all'operazione all Senti, dimmi una cosa, il, le donne se ne accorgono? Le donne non se ne accorgono assolutamente, io ho il mio pene, quindi forse si accorgono insomma, della, della mascolinità, nel senso, eh, in senso positivo, ma non, assolutamente non si vede nulla dall'esterno, non, eh, non, non ho avuto mai problemi, non, eh, la sensazione com'è con la protesi, cioè ti sembra di avere una protesi oppure no. il rapporto è naturale, fisiologico, l'orgasmo, l'eiaculazione, no. come sono? assolutamente tutto naturale, ormai la protesi fa parte di me quindi non... Cioè, lo... so di averla però non, non la sento, nel rapporto va tutto bene orgasmo bene, eiaculazione bene, cioè... Non... d'altro è del mio pene, insomma, quindi Anzi, è migliorato tutto nel senso che adesso non mi devo concentrare più sull'erezione, quindi posso godermi tutto dal primo all'ultimo minuto, come, insomma, come dovrebbe essere così. Senti, tu sei di Taranto, sei venuto sì. a Roma, quindi hai affrontato anche un viaggio, sì. hai una base d'appoggio perché qui c'è tua sorella, sembra mi sorella. sembra di ricordare. Sì, sì. Com'è stato questa, questo spostarsi da casa? Perché tante persone non affrontano l'intervento anche per paura di spostarsi, magari c'è chi parte da un'altra città e dice no, non, non mi va di andare a Roma perché è troppo lontano. Tu come l'hai vissuta e soprattutto come sei stato nella struttura dove ti abbiamo ricoverato? Com'è stato il decorso post-operatorio? Se sì. ci racconti un attimo. Sì, allora assolutamente no, uh, queste operazioni sono comunque operazioni delicate anche. Cioè, per il dottor Antonini, che è qui fianco a me, non per elogiarlo, ma ormai sono diventati di routine perché fosse uno dei, dei massimi esperti eh, di impianti protesici per l'uomo. Eh, quindi, assolutamente no. Tenete presente che vabbè, il decorso postoperatorio un po' di dolore è normale, voglio dire, stiamo parlando anche di una parte mh, particolare, no? quindi, sicuramente sì. Però, tenete presente che io sono venuto con un autobus a Roma e me ne sono andato col treno quindi sono andato via con le gambe mie, mi sono messo il borsone in spalla e sono andato. Quando sono tornato a Taranto sono tornato, sono venuto qua eh, con un deficit, sono tornato a, a Taranto con qualcosa in più, eh, rinato, quindi io verrei anche a piedi, se, se ce la facessi, verrei anche a di nuovo per, per affrontare queste persone. quindi assolutamente no, perché io vi consiglio, eh, una volta individuato e ripeto tranquillamente un po' te vi volge dottor per Pellini perché è un massimo esperto, ma diciamo, una volta individuati i vostri esperti di fiducia, quantunque fosse a Milano, a Civitavecchia, ci cioè, andate tranquillamente perché voi dovete risolvere un problema. Cioè, quindi, voglio dire. Lo rifaresti? Io lo riparrei tranquillamente. Cioè. No, no, <ride> non ho problemi di sorta a dirlo perché mi ha cambiato la vita, ripeto, e quindi... Sei felice? Vale sei, solo felice. Cioè. <ride> Senti, l'ultima cosa poi chiudiamo. Sì. Quella brasiliana che hai incontrato che ti ha detto? Eh, la brasiliana dopo un po' di tempo perché ormai diciamo nel senso che eh, ripeto, non concentrandomi sull'elezione riesco anche a durare di più rispetto con tutto il rispetto per gli altri uomini, però è un dato di fatto. Quindi mi dice che berga eh. che hai. No? Eh. Verga, andate su Google, che significa, quindi non, non ve lo spiego io, nel senso che ovviamente eh, l'elezione è, è al massimo e anche di più, quindi non ci sono cali durante, diciamo, eh, l'atto sessuale, questo è importante ripeto anche per la vostra compagna, fidanzata, moglie, no? Penso che sia così, invece di andare con un altro uomo, parlando chiaramente, magari alla verga, ce l'avete voi e rimane con voi, ecco, eh, è... oh, ho riassunto, ho no? oh, estremizzato il concetto, però poi alla fine è così, è vero che eh, un uomo e una donna vengono uniti dalla luna. però ci sono le scappatelle, Dici, non le fate scappare, le fate rimanere con voi. Va, Va bene, bene, che dà? Ok, grazie dottor tutti. Bene, sono contento, sono felice. Anche. Ok, ci vediamo alla prossima puntata di Doctor Penis.